Eh lo so, lo so, vi state scocciando non sapete che fare oh, non lo dite a me che so con le mani in fronte, tre figli a casa non so proprio da dove prendere e cosa fargli fare tutto il giorno però, però come abbiamo fatto in Pantacù potreste leggere una storia perché leggere una storia vi fa uscire di casa senza uscirne e, e quindi potete viaggiare eh, potete camminare potete andare in altri posti, insomma potete fare quello che vi pare con la vostra fantasia. E questo è l'augurio per questi 15-20 giorni che passeranno e poi tutto dopo andrà bene, anzi vi posso garantire che andrà meglio, quindi leggiamo tante, tante, tante, tante, tante, tante, tante storie. Ciao!